ciao amore come stai allora ragazzi oggi è sabato e vanessa ha la febbre vero Anastasia? Nastasia allora compleanno della tua compagna non andiamo ma non perché Vanessa ha la febbre ma perché tu sei raffreddatissima Ma perché non partire allora perché esatto. come non la tra poco Che tra poco anche sera non è sera tra poco perché sono le 11:30 e mezza del mattino stamattina ci siamo svegliati Vanessa aveva la febbre ha già vomitato due volte infatti c'è pronta lì la sua bacinella perché appena le scaffa deve vomitare infatti perché male poi sta freddo fuori allora, magari siamo a lati. esatto. Non possiamo andare manco a partire a Roma? Allora, dillo un po' perché tra quattro giorni, dove andiamo? Quattro, tra quattro giorni partiamo per Roma. Ma chi è che poi ci guarda il gatto? Non ho capito. Poi chi è che ci guarda il gatto? Eh, poi ci organizziamo col la gatto. Nonna. Può da, o la nonna o la zia Claudia. Adesso vediamo. Ma allora, il gatto sale sul fornelli Sì, vabbè, ma poi... tanto non cucina nessuno. Non c'è nessuno. Il gatto sale dappertutto perché è un gatto Anche per sui tre giorni, no? Sì sì restiamo tre giorni Allora quindi oggi ci sarebbe Il compleanno della tua compagna Ma non ti porto perché Tu sei molto raffreddata Anzi prima mi sembravi anche un pochino calda e Vanessa ha la febbre, non sono ancora riuscita a farle un tampone e quindi appena riesco ad uscire le farò un tampone. Dove stai andando? Le farò un tampone per valutare almeno che non sia positiva al covid, ma non credo, perché c'è una forte influenza in giro. E ci sono tanti bimbi malati anche nella vostra scuola e quindi immagino sia ha questo virus che c'è nell'aria. Adesso andiamo, sì, aspetta un secondo, un secondo solo, un secondo solo, un secondo solo. Vanessa? In questo momento come stai? Abbastanza bene perché hai appena vomitato. Avevi vomitato mezz'ora prima, ti sei alzata, sei venuta in cucina. E poi se è stata male di nuovo Ti do un consiglio Anche quando vomiti non ti alzare Perché comunque non stai bene Lo so che dopo ho vomitato ci si sente sempre un po' meglio Però fondamentalmente non stai bene Adesso amore io ti sto preparando il ragù per farti le lasagne Ok adesso la pasta di ragù ti ho detto No no no ti faccio le lasagne perché domani noi dovevamo andare a mangiare dalla nonna Elisa Ma è saltato tutto Le lasagne Eh sì e io facevo le lasagne e gliele portavo Purtroppo è saltato anche il pasto ah, Il pranzo No, no, no, assolutamente, a parte che non voglio che attacchi nessuna influenza ai nonni, perché non voglio, poi dobbiamo appunto partire, quindi tu questi giorni li trascorrerai a casa al calduccio, lunedì non andrai a scuola, vediamo se starai bene martedì, ma non lo so. Ho, ho tanta paura perché comunque ho organizzato questo viaggio Ho già pagato tutto La casa, il treno, tutto, tutto, tutto tutto, E anzi ragazze Sarà il vostro primo viaggio in treno Lo sapete? Non siete emozionate? Io sono contentissima perché da bambina viaggiavo sempre in treno Perché mio papà è un ferroviere In pensione ormai E quindi per me il treno è un ricordo bellissimo della mia infanzia Anastasia vuoi entrare dentro la, la telecamera? e sono felice di farvi provare questa emozione anche a voi sono amico, sicura amico, che amico vi troverete benissimo venite con me, con me. Sì, adesso vado a preparare il ragù per le lasagne amore qualsiasi cosa chiamami, ma comunque sono qua in cucina eh? non sono tanto distante Anastasia mi sta spingendo mi sta tirando perché vuole che io vi faccia vedere i suoi compitini che ha da fare per, perché tu lunedì a scuola invece vai se stai bene eh Così stai lontana anche se non stai bene, no. Ma se stai bene, sì. Che non faccio Guarda tutto, che tra devo... i ri... faccio tutti i miei amici. Guardate, con... guardate ragazzi, come brava Anastasia a scuola. Vi ricordo che è in prima elementare. Sì. Eh. Allora, primo, sì, dai, così. poi secondo, così, sì. sì. Facciamo vedere i voti che prendi. Non il libro, fai vedere i voti che prendi sul, Passo, sul quaderno. Guardate. Sì, faccine. abbiamo iniziato. Ah, qua ci sono le faccine che sorridono, sì, poi. Qua allora. erano ancora, ancora le vocali erano più, ma guardate quante Mamma quanti ricordi le prime letterine dell'alfabeto. Sì, sì. Qua ti l'abbiamo scritta la data. Sì. Poi qua la parte... Sì amore. Poi eravamo la lettera I. Poi eravamo la lettera I, adesso ho iniziato addirittura a fare le sillabe, figurati bene, brava. Questo c'è cioè non sembra manco un genio Va no, bene. Allora mi piace qua l'hai leccolato io? Sì, amore, bellissimo. Fatto uh -huh. Guardate qua. Sì. Marrh faccio vedere. In tipo. Vediamo Quer i voti hai preso un altro. Benissimo. bene. Va bene. Benissimo. benissimo. Bene, c'è scritto. benissimo va, va bene, lo stesso. E, ecco, e guarda messa? qui, guarda Anastasia, che tu qui hai preso un voto. Bellissimo, ti ha scritto Bravissima yeah! Brava amore La faccina così Vediamo ah, Dov'è? Wow, con la faccina sorpresa sì. veramente di questo capolavoro. Anastasia, ah, no, non hai sbagliato niente. Tu sei bravissima. Ti posso dire una cosa, continua così. Perché se tu continuerai così avrai pochissime difficoltà a scuola. Le maestre sono contente, ma soprattutto la persona più contenta, sai chi è? Io amore, io! Adesso, ascoltami un secondo, perdonami un attimo, devo preparare un secondo il ragù perché Vanessa vuole le lasagne. No, io invece voglio pasta. Tu pasta il ragù e a Vane faccio le lasagne, mi ok? Piace, mi piace tutto e anche mi i tuoi piace. amici. Allora ragazzi, scrivete nei commenti se mm. vi piacciono i miei lavori e i miei disegni. Esatto amore. Allora Vane, ascoltami, ti ho preparato la minestrina in attesa che poi si preparino le lasagne perché hai tanta fame. Ci vuole solo un attimino che si raffredda. L'ho già messa nel piatto, la facciamo... Eh, Ma poi c'è il gatto, paura che si la tocca e si brucia. Eh? Cinque minuti e te la do, va bene? Ok, more more. Vieni, pronta la minestra, adesso ti porto l'acqua e il tovagliolo. Ma avete già finito, tu non l'hai finita Vabbè, già tanto che l'hai mangiata Ma cosa stai combinando con questo pigiama stamattina? Te? Venite con me Un secondo Mangiato amore, stai un po' meglio? Eh? Adesso vado a prendere la teglia giù e pre preparo le lasagne, va bene? Mm? Più tardi le mangiamo Sei contenta? Perché non parli? Non hai voglia di parlare? Va bene amore Venite con me Cosa c'è? Venite con me allora, altra lezione di Anastasia. Ma, me, mi, mo, mu. Anastasia deve ma, leggere le sillabe come compito a casa. Vai! Ma, me, mi, mo, mu. Sì. Ra, re, ri, lo, lu, fa, re, ri, lo. Sentite che merda la, le, lilo, lu. Ecco. Ah. Ammo, Ammo, emmo, immo, amo, ummo Ammo, emmo, immo, amo, ummo Bravo Perché, um. Perché poi è ummo Perché poi la maestra poi ce le leggerà a scuola No, siete voi che dovrete leggerli alla maestra, eh poi. Cosa c'è, amore? Ah. Stai coccolando col gattino, amore ah. Ti fa compagnia ah. Bravissima Ti do un altro 10, Allora, bimbe, sono pronte le lasagne eh, ho capito Anastasia che vuoi andare al compleanno Eh, Vanessa è malata Papà, Vanessa, come se andiamo? Tu sei d'accordo? Se la porto un pochino e poi torno? No, io voglio guardare il film Eh, lo guardiamo quando torno Siamo a tornare alle 6 Eh, il eh, compleanno finisce no, alle 6 Eh, noi torniamo un po' Eh, stiamo un'ora No, la torta è sempre alla fine Anastasia Dai, stiamo un pochino e poi torniamo Va bene? Il regalo non facciamo, il regalo adesso no. quando finiamo di mangiare lo andiamo a comprare che problema c'è? eh quando abbiamo la festa come prima della torta c'è il regalo mentre loro giocano noi gli diamo il regalo Va bene poi Beh, no, giochiamo un pochino sì. giochiamo un pochino poi gli, sì. gli diamo il regalo quello apre il nostro regalo, quello degli altri lo apro dopo la tosse. Sì, torno. va bene, amore. Ricordati le, calze, ricordati le calze antiscivolo. Poi gli fai il voglio vedere come è fatto. Sì, amore. Ma come lo fanno là? No, ma ci vogliono le calze antiscivolo anche lì. Sì, ti faccio il video così vedi come è fatto. Come ti senti, Vane? Un po' meglio? No, ti io lo sento. Ti senti meglio, amore, meno male. Ma ti è passata la nausea? Meno l'ora! Oh, meno male, sono contenta. Hai finito di mangiare? Brava. Vuoi andarti a cambiare? Sei contenta, amore? di Eh lo so che sei contenta. Dai, vai a cambiarti. Lavati i denti, mi raccomando, eh. Che Io finisco di mangiare, ma guarda che io mi devo lavare i capelli, eh. Eh sì, capelli. Ma tanto sono solo le due. Ciao, amore. Come stai? È grande, più bella! me Ma è cresciuta, veramente Infatti, Mamma mia, oggi Vanessa non ha voglia proprio di parlare I video di un anno Oggi due Poi tre, poi quattro, poi cinque, poi cento Dai Allora, cosa facciamo? Andiamo a prenderle l'abitino o andiamo a prenderle il giochino? Giochino Giochino? Andiamo? Sì. Ok Sei contenta? Sì Guarda che stiamo poco, eh S Amore! Abbiamo cambiato idea, siamo venuti in questo negozio dove ci sono tantissime cose belle, carine e soprattutto ci sono dei biglietti di auguri stupendi. Vuoi vedere che bigliettino hai scelto? Suona. No. <ride> se lo chiudino e se lo Ok, amore, siamo arrivate e tu stai scrivendo il bigliettino in macchina, amore mio, io faccio vedere che cosa le abbiamo comprato, va bene? Sì. Mi fai vedere come lo scrivi, eh? Allora, abbiamo comprato questo Rainbow Course con dentro una Rainbow a sorpresa e un Happy Surprise con dentro un unicornino a sorpresa, va bene? Sì. Ok. Vediamo un po'. Tanti auguri da Anastasia, un cuoricino glielo facciamo? Sì. Sei stata bravissima comunque, brava amore mio, brava, brava, ok, Ci sono siamo arrivati alla festa. Sta finita? Ti sei divertita? Sì. È stato bello, sì. allora, adesso dobbiamo andare un attimino in farmacia e a fare un pochino di spesa, andiamo subito a vedere come sta Vanessa. Va bene, amore? Ciao, amore, amore, ma scalza, no, amore, scalza, tuttina Ti, ti viene da vomitare? Aspetta, aspetta, che ti do la medicina, che ho comprato la medicina. Ma c'è? Ti viene? Hai vomitato in queste ore? Hai vomitato, Vane? No. no. No? guarda cosa ti ho preso. Non hai resistito. Sono arrivata io e hai vomitato. Adesso ti do le goccine, speriamo che te lo fa passare. Guarda, amore, è un colore lacrimuccio. Ma hai dormito un pochino oggi? Mi ho dormito... Hai dormito oggi, amore? Fino alle 5. Fino alle 5. E poi stavi, male. stavi bene o stavi male? Non capisco. Ti ho sentito al telefono un paio di volte. No, perché... Devo vomitare hai ragione hai resistito perché volevi vomitare in mia presenza vero? Mm. che volevi la mamma adesso dai. ti do le goccine Date ragazzi Cos è, è eh. Vanessa e questa è mia. è vero abbiamo comprato eh, due capito. calendari dell'avvento un attimo lo apro ti aiuto fammi ascoltami Anastasia siamo appena tornate c'è Vanessa che sta male posso dedicare a Vanessa dieci minuti? sì grazie hai visto il posto della, il, di Pagnate, ti è piaciuto? Sì È bellino, sai? È anche bello Il campo da calcio per i boschi. Anche il, il campo calcio. da calcio è bello Anche c'è lo scivolo C'è lo scivolo sì. ci sono... Ma la Ma è scesa in quello scivolo? Certo, tutti scendevano sì. Sì. ma alla Sì quello... Ma alla fine niente, scendi sì per terra E poi vai a fare Sì, per terra oltretutto nel piano di sotto ah. Sì, sì, infatti E per le persone? Eh, boh, non lo so No, vabbè, è chiuso da un recinto, eh eh, e poi si saliva, e poi si saliva ah, con le scale sì. Amore, 10 gocce Riesci a metterle? 1, 2 Quante sono scese? Mm. Apri Beh, quante ne sono scese? 2 Allora amore, abbiamo misurato la febbre E c'è la febbre a 38 Bravo. Speriamo che tu nei prossimi 2-3 giorni Guarisca, però ho saputo una cosa oggi Che aroma? Io, io, io che a Roma ha detto una mamma di una mia compagna che è di Roma. Che pioverà tantissimo no che sta piovendo tantissimo praticamente Roma è allagata e vabbè speriamo che passi anche questo che tutto muoia in questo fine settimana massimo i primi giorni della settimana prossima non di più di martedì però eh adesso io non ho procurato. proprio io 38, ma non mi sento bene ma non mi sento bene ma adesso hai, adesso hai, appena vomitato, io... hai, hai appena vomitato Vanessa hai appena vomitato perché hai vomitato stai bene dai, allora Ma Anastasia... Però, però, quando ho a... vomitato no, mi sentivo qua chiuso. Mm. Adesso io apro il 3 perché oggi è il numero 3. Sì, abbiamo comprato il calendario dell'avvento ragazzi, si sta mangiando tutti i cioccolatini in tempo zero. No, 3 perché oggi è esatto. il 3. Esatto. Dai, mangia il 3. andiamo a Roma, mamma. Usciamo. A, a, a, a, a, rientriamo a Novara la domenica. Sabato. Eh, Ma Noi prima partiamo prima. mercoledì e torniamo sabato. Ma lo faccio con un cappellino, invece la faccio. vedere? Non la faccio con i capelli, vediamo invece Invece l'altro era l'angelo E faceva il rossetto, va bene, va bene, secondo l'angelo e il terzo la va benissimo, allora ragazzi io mi vado a cambiare un attimo, poi vado un attimino giù da papà che mi sta aspettando e eh, eh. Ma eh, nel frattempo ti, ti do la, la tachipirina, va bene amore, ragazzi mm. se lo chiudo sembra che non manco l'ho aperto uno, <ride> ok amore come stai? Assonnata. Andiamo a dormire? Eh? Speriamo che la notte vada bene e che tu dorma serena e pure io. Mi senti. Tutto ok? Adesso ti sei sempre un po' caldina, nonostante la tachipirina. Va bene, amore, dai. Andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina, salutiamo i nostri amici e diamo una buonanotte a tutti e facciamo sapere domani mattina come stai ok?